In questa registrazione vediamo come si cerca un libro su OneSearch. La prima cosa da fare è autenticarsi in modo da avere l'effettiva disponibilità del materiale. Attraverso un'unica interfaccia permette di recuperare libri, riviste, ebook, riviste online, banche dati. Due sono le modalità di ricerca. La ricerca semplificata e la ricerca avanzata da cui si accede cliccando su questo pulsante. Cerco un libro sul Chianti della Val d'Elsa Senese mi vengono presentati due risultati che riportano i termini che io ho inserito in fase di ricerca posso salvare la strategia di ricerca cliccando qui la mia query, la query è stata salvata nei preferiti posso attivare notifiche per questa query a destra la possibilità di ordinare i risultati per rilevanza per data più recente per autore per titolo seguono poi tutta una serie di filtri che permettono di raffinare le ricerche se ho troppi risultati da gestire quindi per argomento per autore per anno di edizione posso mettere un range di date e affinare la mia ricerca per biblioteche, biblioteche dell'Università di Siena e della rete Redos e delle eh, biblioteche cittadine. Ci interessa in questo caso però soffermarci di più sul clicca qui per, per verificare l'effettiva disponibilità. dalla schermata che si apre, io vedo che ho i servizi attivi per le biblioteche dell'università e voglio prestare, voglio prestare attenzione al fatto che io, utente identificato, vedo l'effettiva disponibilità del materiale, vedo la policy del libro, cioè per quanto tempo a me, utente identificato, va in prestito il libro io sono una dipendente dell'università di Siena e il prestito mi è dato per 60 giorni vedo lo status del libro è a scaffale nella seconda caso la policy è non prestabile vedo la collocazione che posso copiare o segnarmi e andare poi in biblioteca a prendere il libro in prestito, non in questo caso perché non me lo prestano, in questo caso sì, mi segno la collocazione e vado in biblioteca a prendere il libro. Vedo poi che i servizi sono attivi anche per le altre istituzioni SBS, per le biblioteche dell'università personale e altre biblioteche cittadine. e per le biblioteche della rete documentaria Redos. Anche in questo caso vedo che il libro è prestabile, vedo la collocazione e che il libro si trova a scappare. Sotto nei dettagli ho la descrizione bibliografica del, del, del materiale che ho cercato quindi autore titolo serie soggetti e così via posso una volta fatta recuperati i miei risultati o meglio ancora se non ho recuperato alcun risultato cliccare su cerca sbart e la ricerca viene riproposta per la federazione sbart